ciao sono giovanni e ti do il benvenuto sul nostro canale ogni settimana pubblico video sul sistema di studio per preparare gli esami velocemente essere sicuri di sé e prendere 30 e lode imparerai tutto ciò che c'è da sapere su come concentrarsi per studiare raddoppiare la velocità di apprendimento aumentare la comprensione del testo e il ricordo e poi organizzare il lavoro lavorare meglio essere più determinati e produttivi, non procrastinare e andare dritti verso i tuoi obiettivi insomma le tecniche per chi ama lo sviluppo personale a tutto tondo ho deciso di creare questo canale perché ho avuto molte difficoltà di studio nella vita e so cosa vuol dire studiare per gli esami e lavorare a tempo pieno incastrare studio, sport e vita privata perché vuoi dare tanti esami nella prossima sessione e superare un concorso pubblico tuttavia ho anche visto che non sono tante le risorse in rete che aiutano davvero e seriamente a gestire i problemi e a diventare prima studenti di successo all'università e poi persone di successo nel lavoro e nella vita. Penso che tanti di noi quando sono in un momento difficile hanno bisogno di consigli di vita chiari, semplici e pratici che ci vengono dalla psicologia e dalla scienza. Le cose che devi assolutamente fare ora sono due. La prima è iscriverti al nostro canale cliccando il bottone che trovi su questa pagina e in questo modo ogni settimana ricevi i nuovi video e i live la seconda è leggere gratis i miei libri sul sito memovia.it gratis perché così abbiamo la stessa base di partenza e parliamo la stessa lingua ovviamente quando ti va commenta, proponimi argomenti che ritieni interessanti e che vuoi che io tratti in un video o tutorial io ti rispondo sempre per ora ti saluto e mentre ti iscrivi io continuo a studiare e ricercare spero da oggi di averti al nostro fianco nel mio movimento.